Ah, finalmente ho finito di montare il mio touchscreen per iPhone 5C, infatti ho finito pure di editare il video per farvi vedere come si fa. Vi lascio nel link in descrizione il link di Amazon dove troverete display e touchscreen per iPhone 5C. Se volete, avete un altro modello tipo iPhone 6, iPhone 7, iPhone 5, Samsung Galaxy potete trovarlo sempre nel link in descrizione. Quindi vi invito a lasciare tanti bei mi piace ed iscrivervi al canale, mi raccomando, qui sotto in descrizione. Iscriviti, grazie. E condividete questo video. Quindi buona visione. Visioni. Allora, ecco qui l'iPhone rotto, come si può vedere. Si può vedere tutte le scheggiature. Allora, prima di ogni cosa prepararsi il, tutta l'attrezzatura per poter operare. Io ho preso una, un tappo per poter mettere le viti, le vitine che sono proprio minuscole e così evitiamo di, di perderle. Allora iniziamo subito, prendiamo il, il cacciavitino torque e andiamo a svitare queste due vitine sotto, vicino al connettore della batteria. E quindi andiamo così a svitarle. come si può vedere sono veramente piccolissime e mettiamo qua sono nere non si vede ma no, faccio eccola qui lo mettiamo sul posto adesso andiamo a rimuovere il vetro loro in dotazione ti danno la ventosa in questo caso vediamo se è abbastanza forte da poter tirare il vetro non è molto forte quindi tanto forte allora noi andiamo, andremo a, a prendere l'attrezzino per poter fare leggermente leva eccolo qua teniamo piano piano facciamo una piccola leva così si, si apre questo lo togliamo noi lo solleveremo leggermente perché ha i suoi connettori ancora attaccati quindi noi dovremo adesso andare a rimuovere queste 4 viti. Una, due, tre quattro viti 1 2 3 e 4 adesso lo faremo insieme prendendo il cacciavitino Andiamo a togliere questa vitina qua. Con l'aiuto di una pinzetta possiamo rimuovere questa parte metallica. Facciamo solo attenzione che ci sono le vitine ancora, quindi le facciamo cadere dentro. Adesso andiamo a rimuovere tre connettori. Sono uno, lo facciamo con quello di plastica. Uno qua, facciamo una piccola pressione in su, due, e il terzo se ne è andato, era questo qua. Perfetto, così l'abbiamo già separato dal, dalla scocca. Lo mettiamo da parte e di qua dovremo andare subito a togliere il tasto home. Il tasto home ha due viti, una e due andiamo a toglierlo adesso qui di fianco avremo una specie di adesivo con i due connettori noi dobbiamo semplicemente sollevarlo piano piano prendiamo la pinzetta e ce lo portiamo a casa voilà. lo mettiamo via mettiamolo insieme qua adesso bisogna separare il tasto home basta dare una leggera pressione dal basso da sotto e tirarlo su facciamo con l'indice e con la pinzetta lo prendiamo adesso dovremmo ritogliere l'altoparlante che è questo qua quindi dovremmo togliere semplicemente una e due due viti prendiamo il cacciavitino e andiamo a togliere facendo sempre attenzione a non perdere ci appoggiamo togliamo la seconda adesso andiamo a prendere il perché e l'altro parlante si attaccherà perché è calamitato quindi lo prendiamo insieme e li mettiamo insieme da parte lasciamo in attesa adesso andiamo a togliere questa questo adesivo piano piano ok Adesso non dobbiamo fare altro che andare qui, prendiamo quello di pasta e tiriamo verso il su, dove ci sono i due connettori, è sempre adesivo, ecco, se ne è venuto via. Quindi con la pinzetta lo prendiamo piano piano, è ancora attaccato, quindi noi lo tiriamo piano piano ed è venuto via, lo mettiamo da parte ok adesso prendiamo ecco, questo vetrino è il vetrino del, della fotocamera mettiamo da parte e qua ci dovrebbe essere il vetrino di un sensore che in questo caso non c'è perché si vede che non è stato inserito l'ultima volta quindi noi lo prendiamo e lo rimettiamo nel caso non ci fosse non fa nulla non c'è non succede niente di grave adesso possiamo passare a togliere le viti questa scocca qui in metallo quindi andiamo qua togliamo una vite poi questa qui laterale è bene sempre avere il cacciavitino calamitato così non perdiamo le viti. Poi ce ne dovrebbe essere una qua e una qua che andiamo a togliere. Poi c'è un po' di Prendiamo. La mettiamo via. Era l'ultima che si trova sotto. La togliamo. Adesso dobbiamo levare la scocca in metallo, quindi da qua la tiriamo su, semplicemente si toglie e viene via. E questa qui la dobbiamo andare a montare nel nuovo, nel nuovo touchscreen touchscreen che abbiamo in dotazione. Quindi questo qui lo possiamo mettere via. Andiamo a prendere il nostro touch, nuovo nuovo di zecca. Andiamo subito a montargli la scocca, quella in metallo. Facciamo il passo indietro, semplicemente. Il passo indietro. Quindi così. Infila perfettamente. Ok. Adesso andiamo a rimettere tutte le vitine. Quindi quelle dei vitini piccole. Perfetto. Adesso andiamo a rimettere il tasto home quindi prenderemo il tasto home e lo mettiamo sopra qua spingendo un pochettino ok prendiamo la sua, il suo coperchietto con il sensore e lo mettiamo lì sopra ci sono dei delle specie di linee guida che dobbiamo metterle sopra Così. Ok, andiamo a chiudere, andiamo a chiudere questi due qui, uno, due, e stringiamo proprio un pochettino, che faccia presa, e così li spingiamo bene, ok, adesso, dobbiamo rimontare il, la fotocamera per la fotocamera qui noterete vi vedere bene noterete questa, questa piccola apertura qui dovremo far alloggiare il sensore quindi dobbiamo infilare prima il sensore che si trova sotto la fotocamera quindi lo spingiamo un po' in giù e cerchiamo di metterlo ok si è messo quindi prima di mettere il resto abbiamo dimenticato è una piccola dimenticanza. mettiamo questi qua della fotocamera e l'altro che dovreste avercelo e l'altro che dovreste averlo quindi lo mettiamo qua, mettiamo alloggiamo la fotocamera nella sua sede e mettiamo il, la, la, la plastica, l'adesivo la, mettiamo l'adesivo dove è la prima in posizione, così che possa tenere tutto i due sensorini facciamo entrare in questi due alloggi E così è tutto posizionato adesso dobbiamo semplicemente andare a mettere la, la, lo speaker e mettiamo in posizione lo dobbiamo mettere sopra che come vedete ha i due, i due connettori che devono scombaciare perfettamente se no la casa non funzionerà quindi la mettiamo sopra abbiamo tanto le linee guida così e andiamo a mettere il coperchietto mettiamo bene il coperchietto così Che copra anche la fotocamera ok così lo spingiamo un pochettino in modo da farlo entrare ok adesso andiamo a mettere la vite lunga parte in alto facendo attenzione che lo speaker è calamitato e lo puntiamo bisogna andare a connettere l'altoparlante al connettore mettiamo l'altra e andiamo a chiuderla ok così abbiamo il nostro speaker e fotocamera posizionati andiamo a controllare una parte davanti tutto perfetto adesso vi faccio vedere come alloggiare il tutto quindi prendere i tre connettori e l'ultimo lo andremo a inserire lì quindi lo prendiamo e lo cerchiamo di alloggiare press leggera pressione ed è fatta secondo facciamo scorrere andiamo a metterlo qui leggera pressione si è alloggiato il terzo leggermente più difficoltoso tiriamo indietro un po il touch e andiamo a metterlo ok così abbiamo messo verifichiamo che sia tutto a posto adesso andiamo a, a mettere la sua il suo coperchietto quindi ricordiamoci che andava messo così ecco la vite più lunga andrà andrà qua Perfetto, mettiamo make, ok, e l'ultima vitina la mettiamo qua. Ok. E così ci siamo. Adesso prima di chiudere verifichiamo che il tutto funziona. Si accende a posto. Andiamo ad alloggiarlo, spingendo un pochettino qua sopra e andandolo a schiacciare fino al fondo. Ok, così è tutto a posto. Adesso andiamo a rimettere le vitine torque Andiamole a mettere così Ritorniamo al punto di partenza Ok Una E due Perfetto Adesso ci sta farà altro che fare una prova. Ok. Perfetto. Senza che glielo blocchiamo, chiudiamo. E così facendo abbiamo il nostro iPhone. Pronto. Grazie per la visione.